Io prendo l'occasione di essere davanti a questo CPR per, per dire che mio fratello di fatto qui è, è stato assassinato perché è arrivato, eh, era vivo, era ferito e mi domando che tutti voi che tenete rinchiuse queste persone dentro CPR avete dei fratelli, delle sorelle, delle madri e quindi potete immaginare che cosa è, è stato. Per, per lui arrivare qui e, e perdere la vita. un va fratello Mio fratello è arrivato qui ed è, ed è stato isolato, lui gridava, era ammalato, ferito, non è stato curato, eh, è stato abbandonato e isolato. Eh, siete esseri umani, ma questo non è un trattamento di, da esseri umani, dovete pensare che le persone che sono rinchiuse qui dentro non sono dei criminali eh, giudicati eh, secondo la legge, ma sono persone che sono arrivate qui da, da altri paesi e in realtà sono rinchiusi Comme criminels et traités en conditions déshumaines. Un centre de meurtriers, des centres criminels. Donc je, je demande justice, que justice soit faite et que ces personnes que vous emprisonnez, ce ne sont pas des personnes criminelles, ce sont des personnes qui ont quitté leur pays pour venir à la recherche de leur, de, pour le, le bienfait de leurs parents. Donc vous les prenez sans les juger, sans les traiter, vous les emprisonnez dans ce centre di detenzione illegale, che è là. Questo è che que il CPR... Di... Vogliamo dirvi che noi chiediamo giustizia come famiglia, eh, perché la famiglia di Moussa Balde non dimenticherà mai questo CPR, dove eh, Moussa è, è stato ucciso, ha trovato la morte, e quindi quello che chiediamo noi siamo qui per chiedere giustizia e non dimenticheremo mai quello che è accaduto qui dentro e vi ringrazia per essere qui.